salutano al cio e a dio ho diario a video blog per il fatto che mi s tre malfica come ho dato esempio, ho diario a di lavoro, ho diario a livello di lavoro, ho diario a livello di lavoro, se diario a livello di lavoro, ho lavoro, non diario a che hazada day work. So, I say that I could do exemplo dum la pasinta cavada semaino mi laborus preska chiun tagon inclusive de semain finlei kai nun dum la antae cavada mi simple na laboras to mi povu sidi hemen ka fadi fadwen mi volas kai mi antae pensas tempo per studi a in fadi mi volas mi ke mi do mi coutime studias en lo traino, laborein. Cioè, c'è la laboro, um, mi studias uh, dummiu tag mangio, d'o'exemple. Uh, mi mangas studante. Cioè, uh, poso laboro, mi studias uh, trenante heimen. Cioè, efective, mi multa studias dumm la tago. Sed nun, ciam mi sidas heimen, ca mi havas lo tutan tago nur por mimem, mi sense sidas tie, ca melkasmin non è che mi ma non mi voglio fare, fare, mi voglio fare, mi voglio mi voglio fare, mi voglio fare, mi fare, mi voglio fare, mi voglio fare, mi voglio fare, mi voglio fare, mi voglio fare, fare, mi mi, mi fare, mi mi fare, oh, mi oh, sed, ne, ne, ne, mi oh, mi voglio fare, mi fare, mi fare, mi voglio fare, mi voglio fare, mi voglio fare, mi voglio mi fare, fare, mi a uh, non mi sani, comprendeble, e mi video bloggers A che mi video blogado, questo è un esempio di tio che mi sempre non è stato preso tempo. Un momento mi mi che mi mi ha detto che mi che non mi ha mi mi ha detto mi ha detto che mi mi che mi che mi ha detto mi mi non sai cosa con il mio tempo quindi, mi.. mi.. ..simple.. yes. quindi.. faccio il la... este... io in le arbusto ma <gredito> che è il tuo serpente se mi piace io non sei la cicatrice in le arbusti mi piace io in tia. mi si cercare il tempo, non lo trovo che in le Montrù vin me! Arciullo! Buon vin! Se viestus idisto, viestus mie amico! Mem presentu! Ege! Domine si as kio in la arbusto e ser honesta mi estes i elfino de cittiu plendaccio do se vixates cittiu filmeton Bisciaski è un padre di Shattujin Disconiugumion Filmon Kai Manjo Gigantan Katson Melkantevin, do Idu Katson Kai gis.